Federico è un agente di commercio, marito di Sofia e padre di Luca. Vorrebbe togliersi un ospizio e regalare quest'anno una vacanza a New York alla sua famiglia. Rovistando tra le cose vecchie ha notato diversi gioielli d'oro che non utilizza da tantissimo tempo. E vendendoli potrebbe fare delle vacanze più belle. Federico però non sa quanto vale il suo oro e teme di prendere fregature. Informandosi su internet scopre ad esempio che i gioiellieri di fiducia sottostimano di molto il valore dell'oro. Molti compro oro, d'altro canto, promettono grandi cifre che poi puntualmente vengono smentite all'atto della compravendita. Poi però scopre Oro l'unico compro oro che applica le procedure certificate dal sistema Oro Sicuro. Infatti Oro Ethic è l'unico che offre la garanzia a tasche piene. A differenza degli altri compro oro, se non sei soddisfatto di come si è svolta la vendita e ci ripensi entro due giorni, ti restituisce l'oro senza neanche chiederti perché. Federico ha finalmente trovato il modo per regalare una bellissima vacanza alla sua famiglia. Ottieni anche tu il massimo dalla quotazione del tuo oro e richiedi subito di usufruire della Gold Experience, il trattamento esclusivo di Oro Ethic che ti garantisce 0,50 euro in più sulla quotazione del giorno. Libro omaggio La Verità sull'oro, scritto da David Campomaggiore. La Gold Card per accumulare punti e vincere fino a 200 euro. Visita il sito www.offertauroethic.it.